Una delle prospettive di sviluppo più interessanti connesse agli Open Data è il loro utilizzo in un contesto di mobilità, ossia la possibilità di accedere a servizi sviluppati attraverso dataset liberati dalle pubbliche amministrazioni per mezzo di dispositivi mobili. Come cambia la percezione della città nel momento in cui il cittadino può accedere in mobilità a dataset utili? Quali sono i servizi più interessanti? Come implementarli? Ecco, tutto questo lo abbiamo chiesto a Gianluca Mannuccini, dirigente Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche del Comune di Firenze, uno dei primi comuni ad essersi mosso in Italia in questo ambito. Qual è il ruolo della mobilità nell'uso dei dati aperti da parte degli utenti? Direi che se il nostro modello a tendere è quello della Smart City, sarà sempre più importante offrire ai cittadini e agli utenti i contenuti di cui hanno bisogno nel momento e nel luogo in cui ne hanno bisogno. Già adesso si possono fornire diversi contenuti e servizi soprattutto per l'infomobilità ma anche per, per esempio contenuti contestualizzati al luogo, per esempio per il mondo del turismo. Sarà sempre più importante comunque, eh, in ottica futura, produrre contenuti, dati e servizi eh, pensati per essere fruibili direttamente in modo nativo in mobilità. Quali sono i dataset più utili in mobilità? Innanzitutto i dataset che possono essere fruiti con il concetto delle Round Me, quindi tutti i dati e gli elementi cittadini che posso trovare nei, nei miei dintorni. Penso ad esempio a rastrelliere, piste ciclabili, fontanelli pubblici e così via. Sono e saranno sempre più importanti gli open data in tempo reale, anche se questi richiedono un effort maggiore da parte delle pubbliche amministrazioni per essere aperti, perché richiedono tipicamente accordi con soggetti pubblici che detengono questi dati nell'ambito cittadino. Stiamo anche lavorando sull'offerta di dati aperti in senso più esteso, ossia includendo anche contenuti multimediali che possono offrire delle esperienze di visita turistica arricchite. Quali sono le applicazioni più interessanti nella sua esperienza? Direi che mh, una delle applicazioni più utilizzate eh, è quella mh che permette di offrire contenuti sugli eventi attorno a me, quindi sempre ottica around me, ma ehm, contenuti relativi agli eventi divisi per luogo, per location e per categoria di evento, si chiama Firenze App. Un'altra app molto utilizzata è Firenze Walking City, che permette anch'essa di fluire contenuti, eh, stavolta testi e foto, ehm, sui vari luoghi, mentre sto percorrendo la città a piedi e scoprendo nuovi percorsi. Direi però che questo tipo di applicazioni saranno sempre più utilizzate sviluppate a tendere da soggetti terzi mentre la pubblica amministrazione sarà sempre più chiamata a sviluppare applicazioni mobile government vere e proprie, quindi dietro autenticazione e per offrire servizi appunto transazionali. Eh, su questo fronte abbiamo attivato due applicazioni molto interessanti, una si chiama Scuola Mobile che permette appunto di digitalizzare il rapporto genitore, eh, scuola, custode, quindi fino al centro di cottura, quindi di digitalizzare le comunicazioni sul mobile appunto eh, su, questo, su questo processo. E un'altra app molto interessante si chiama Firenze Mia, che offre quindi contenuti al cittadino, in ottica fascicolo del cittadino, è una sorta di coltellino svizzero che permette di inserire diverse tipologie di contenuti che mi riguardano appunto dietro autenticazione, permettendo anche l'arricchimento di contenuti da parte di soggetti terzi, quindi di, per esempio altre pubbliche amministrazioni che detengono informazioni su di me e che quindi possono offrirmi questi contenuti. Tra l'altro in questa app abbiamo anche sperimentato il concetto di eh, Open Data Profilati, per cui mi vengono offerte delle categorie di Open Data, per esempio attorno alla mia residenza o attorno alla scuola di mia figlia, per cui riesco a ottenere informazioni, a arricchire appunto, le informazioni che offre il cittadino, utilizzando sia gli Open Data che i dati personali. Come cambia la percezione della città se il cittadino può accedere in mobilità a dataset utili? Beh, io direi che se il cittadino, mentre sta vivendo la città dal punto di vista reale, riesce ad arricchire questo, questa sua percezione della città con contenuti ulteriori, che quindi sono utili in quel momento, penso che stiamo facendo un servizio molto utile per il cittadino stesso. D'altra parte, è chiaro che quanto più elementi di automazione riusciremo a inserire nell'ambito del contesto cittadino, quindi dal punto di vista sensoristica, quindi diciamo illuminazione intelligente e così via, e quanto più sarà la sensazione di riuscire a vivere una città che si adegua alle mie esigenze, quindi mi riesce a offrire il servizio giusto nel momento giusto in cui ne ho bisogno, e non solo, ma sarà sempre più importante anche riuscire ad aprire il canale opposto, sia del ricevere da parte del cittadino contributi, quindi attivando applicazioni di partecipazione democratica, quindi segnalazioni sulla città, in modo appunto da aumentare questo canale bidirezionale con il cittadino stesso. Con Gianluca Vannuccini abbiamo parlato di Open Data, mobilità e cittadini, nello specifico. Il ruolo della mobilità nell'uso dei dati aperti da parte degli utenti, i dataset più utili e le applicazioni più interessanti in mobilità, cittadini e dati aperti, come cambia la percezione del vivere in città con l'Open Data.